acqua in bocca cerco una bocca per prosciugare questo fiume di parole ho voglia di scoprire cosa protegge queste mura chi si sfuma dietro la corrente sono in attesa che l'apnea della luce rifugga dalle proprie ombre sì, ti ascolto sulla bellezza di questo nuotare e ti giuro che nessuno voglia negare. Migliaia di cuori galleggiano senza toccare il fondo. Sono pesci morti che vivono calpestando la V di verità.